Allora, siamo, siamo pronti a cominciare. In, in questa settimana ci occuperemo di simulazioni. Eh, vedremo prima alcuni piccoli elementi di teoria che ci servono per capire il meccanismo che stanno, i blocchetti che sono alla base delle simulazioni. Poi vedremo come, cosa vuol dire affrontare un problema facendo una simulazione e alla, e alla fine proveremo a fare un esempio, abbastanza truculento, ma è quello che ci stiamo portando dietro da qualche anno ed è la simulazione di un ospedale da campo con le persone che arrivano ferite, i medici che non riescono a curarli e questi poveracci che muoiono. Quindi è un, non è un argomento particolarmente allegro. I dati non sono così lontani dalla realtà, quindi comunque. Anche a pensare a queste cose non è, non è troppo sbagliato. Allora, iniziamo a occuparci degli alberi. Allora, quest'anno, a differenza degli anni scorsi, abbiamo deciso di non eh, affrontare nel dettaglio gli alberi. Tutto sommato, gli alberi però sono un, un qualcosa di fondamentale nell'informatica. Nell Avere un'idea, almeno generale, di che cosa sono gli alberi e di che cosa vuol dire rappresentare i propri dati con un albero, quali sono le possibilità, è importante. Quindi non, non entreremo nel dettaglio del codice, non faremo codice, però gli alberi hanno una loro, una loro importanza. La prima, la prima cosa che si può notare è che mentre tutte le persone al mondo parlano di alberi come un qualcosa che ha le foglie in alto e le radici in basso, gli informatici vedono gli alberi come un qualcosa che ha le radici in alto e le foglie in basso. Uh, io non so dove, dove mettervi, dove collocarvi, se fra le persone normali o fra gli informatici visto che state seguendo questo corso, comunque la nostra visione di albero da informatici è in alto la radice. Allora gli alberi sono fondamentali in computer science, vengono usati per una quantità di, di, di, di scopi enorme, sono una struttura non lineare, servono a rappresentare una gerarchia e servono in qualche modo per riuscire a, a raggiungere in modo particolarmente efficace ed efficiente alcuni dati. Quando abbiamo iniziato a occuparci della, eh, della Java Collection Framework ci siamo posti il problema di ma, eh, qual è la complessità con cui io, che io impiego per arrivare, per recuperare un certo oggetto. Allora vediamo, Vedremo che gli alberi ci garantiscono una complessità bassa per tutta una serie di operazioni. Uh, la, il concetto di albero è talmente ovvio che viene usato senza bisogno di uh, spiegarlo, fondamentalmente uh, quando io rappresento ad esempio vi dico, queste sono le classi della Java Collection Framework o queste sono le classi di JavaFX, la rappresentazione è un albero, e voi la capite e la riconoscete e sapete esattamente che cosa sto facendo, quando dico questo è l'ordinamento dello Stato Italiano di nuovo, lo sto rappresentando come un albero e non avete bisogno di studiare prima che cosa vuol dire che c'è una freccia, e che cosa vuol dire che ci sono dei, dei rettangoli. Quindi in realtà l'albero è qualcosa a cui noi siamo già abituati, e, e il lavoro che dobbiamo fare è una sorta di, di retrofitting di quello che conosciamo già in un modo più formale. Quindi vediamo le, le, le basi degli alberi informatici. Sono composti da nodi collegati da archi. I nodi spesso rappresentano delle entità, oggetti più o meno complessi, e gli archi rappresentano come i nodi sono, eh, quali sono le relazioni fra i nodi. Eh, L'unico modo per raggiungere un nodo è seguire tutto il percorso a partire dal, dal, dal nodo radice. Questo dovrebbe suonarvi molto familiare perché è quello che avete visto con, con i grafi. Quindi qual è la differenza fra un albero e un grafo? Allora, un albero è, a tutti gli effetti, un grafo orientato. Ma non tutti i grafi orientati sono alberi. Chi, chi sa vedere, chi mi sa dire la, la, la differenza? Come? È? è aciclico. È corretto, quindi il, un, grafo, un albero è un grafo orientato, eh, aciclico, senz'altro. Eh, solitamente quando io disegno un albero non metto la frecciolina sugli archi, semplicemente perché siamo tutti d'accordo che chi sta sopra viene prima di chi sta sotto. Non ci siamo accordati su questo principio, tutte le freccioline puntano verso il basso e quindi non le metto, ma concettualmente c'è una gerarchia. L'albero Il nodo sopra e i figli sono i nodi sotto. Una caratteristica fondamentale che è, è, è che è acitico. Ce n'è un'altra? Riuscite a vederla? Buon tentativo, ma no, non è, non è quello. La, la caratteristica è che dati due nodi, se, sono, se dal primo è possibile arrivare al secondo, esiste un unico cammino. Quindi non è possibile avere due cammini diversi che uniscono due nodi. Da animale a twitle c'è un cammino. Se fosse un semplicemente un grafo orientato per quanto acicico, magari ne potrei avere anche un altro che mi porta nello stesso punto. Quindi due cammini che si ricongiungono su, su, un, su, un, su, un, su una foglia in questo caso. Nel caso degli alberi non c'è. Quindi è un grafo con una serie di limitazioni. Sapere che è un grafo con una serie di limitazioni vuol dire che dovessi proprio aver bisogno di rappresentare un albero, ma magari potrei anche usare la libreria dei grafi, anche se probabilmente da qualche parte si trovano librerie fatte apposta per gli alberi che sono più efficienti. Comunque un po' di terminologia, il nodo più in alto di tutti, quello che non ha nessuno sopra di lui è il nodo radice, quelli in basso che non hanno nessuno sotto sono le foglie, eh, i nodi interni vengono chiamati nodi interni, con una grande fantasia, e gli archi edge e i cammini path, esattamente come nel caso del... come nel caso del... <coughs> dei grafi. Nel caso degli alberi usiamo tutta una serie di nomenclatura parentale, diciamo, per cui diciamo il padre, il figlio, i fratelli, i discendenti, i predecessori, eccetera. Intendendo il padre, il nodo che sta sopra, il figlio, i figli, i nodi che stanno sotto, fratelli, i figli dello stesso padre, discendenti, l'insieme di tutti i figli, dei figli, dei figli, dei figli, dei figli, dei figli, eccetera. Eh, chiusura transitiva, se vi ricordate queste cose predecessori, l'elenco di tutti i predecessori fino al nodo radice eh, visitare un nodo significa fare qualcosa su questo nodo nella maggior parte dei libri di testo voi trovate troverete, o semmai li userete non lo so, comunque quando si parla di visitare un grafo, quello che viene fatto solitamente è stampare il contenuto, questo non è visitare un nodo. Visitare un nodo vuol dire fare qualche operazione sensata. Io rappresento i miei dati come, come albero perché ho qualche interesse a tenere una qualche struttura nei miei, nei miei dati e visitarlo vorrà dire fare alcune operazioni sui dati del nodo. Nella maggior parte dei libri di testo il nodo contiene un numero o una stringa, e visitarlo vuol dire stampare. Eh, ma non dovrebbe essere... è stato un problema per dei nostri allievi anni fa, ma non dovrebbe essere un problema per voi capire che visitare non è stampare. E attraversare un albero significa usare una qualche procedura che mi permette di visitare tutti i nodi dell'albero in uno specifico ordine. I livelli si possono vedere come la lunghezza del cammino che congiunge un nodo alla radice. La radice è a livello zero. Nmila possibili definizioni alternative, comunque quanti passi devo fare per raggiungere un nodo a partire dalla radice. L'altezza è quanti passi devo fare a partire da quel nodo per arrivare a una foglia e l'altezza dell'albero è l'altezza della più grande altezza fra tutti i suoi nodi che è ovviamente l'altezza della radice vedremo che questo ha un qualche senso perché la maggior parte degli algoritmi sui grafi hanno una complessità che dipende dall'altezza dell'albero Uh, scusate che ho detto grafico, la maggior parte degli algoritmi che lavorano sugli alberi ha una complessità che dipende dall'altezza dell'albero. Quanti nodi ci sono in questo... grafo. Oh, oh. quanti nodi ci sono in questo albero? Non è una domanda difficile. Sì? Esatto. Qual è l'altezza di questo albero? Io direi 4, perché se la radice ha l'altezza, se le foglie hanno altezza 0, G altezza 1, E 2 B3 A4. Però in realtà, vabbè, eh, non è significativo particolarmente più o meno uno chi è il nodo radice? allora non sono diventato improvvisamente faccio una serie di domande banali perché eh, Andrea mi ha detto a ah, esercitazione che eh, voi eh, dite che parlo troppo veloce faccio quindi facciamo un passetto alla volta qual è il nodo radice? bene quali sono le foglie? C, D, F, H, I. Quanti livelli ha l'albero? Ah, che potrebbero essere 5. Quali sono i nodi interni? B e G, corretto. Quali sono gli antenati di H? G, E, B, A, corretto. Quali sono i successori di B? D, E, F, G, H, I, giusto. Quali sono i fratelli di E? D ed F. Perfetto, avete capito tutto quello che c'è da capire sugli alberi. Come vedete non, non, non è assolutamente niente di complicato. Eh, la maggior parte delle cose le sapevate già, ricordatevi che gli alberi hanno un ruolo abbastanza importante nell'informatica. Allora per occuparci del ruolo degli alberi nell'informatica ha senso fermarci un attimo e chiederci ma come sono rappresentati internamente? Allora di nuovo non entriamo nel dettaglio, cerchiamo soltanto di, di, di parlare rimanendo un po' così fra le, fra le nuvole senza, senza entrare nei dettagli. Una cosa che potrei fare è rappresentare una lista di figli in ogni nodo, per cui io ho un nodo e mi rappresento un elenco di figli. Questa è solitamente la prima cosa che viene in mente quando uno deve rappresentare un, un albero. Ed è molto spesso anche la cosa corretta, ma non sempre. La, è importante che voi vi rendiate conto che esistono tante altre rappresentazioni. Ad esempio... In ogni nodo io posso memorizzare il figlio e il fratello. Allora, se io ho una rappresentazione di questo tipo, ho una serie di vantaggi e una serie di svantaggi. Posso rappresentare esattamente le stesse informazioni. A volte mi conviene una, a volte mi conviene l'altra. Queste due non sono le uniche. Il messaggio di queste slide è esistono tante rappresentazioni diverse, una cosa è capire concettualmente cos'è un albero, una cosa è andarla a rappresentare, le rappresentazioni diverse avranno caratteristiche, vantaggi e svantaggi diversi, però non, non fissatevi sul fatto che se è un albero lo rappresenti in quel modo. Altra rappresentazione alternativa, questa andava di moda negli anni 70 se volete, eh, in un linguaggio come il Lisp io rappresento gli alberi in questo modo. Volessi mettermi a farlo, posso fare la mia classe Noda vabbè, direi vi che questo qui possiamo anche non farlo. per Allora, vi ricordate che vi ho detto che visitare vuol dire fare le operazioni che devo fare sui nodi, sui dati che sono contenuti all'interno del mio nodo. Per ora non so quali possono essere, però il concetto di visitare un nodo è quello io faccio, applico la mia funzione che fa tutti i suoi calcoli sui dati presenti in quel nodo e attraversare invece è procedura sistematica che mi permette di visitare in un ordine predefinito tutti i, nodi del, tutti i nodi del mio albero allora, il nostro albero ipersemplificato deve avere una procedura visita che solitamente fa un qualcosa di questo tipo la procedura visita fa qualcosa per il nodo corrente poi va a vedere tutti i figli del nodo e richiama la procedura visita. se vi ricordate quando abbiamo, introdotto il... quando abbiamo introdotto la ricorsione abbiamo detto che la ricorsione veniva usata fondamentalmente in tre modi allora uno perché ci sono algoritmi che proprio sembrano definizioni quasi ricorsive, tipo il fattoriale. Quello sono i casi in cui si può usare, ma non andrebbe usato. Seconda possibilità, esplorazione sistematica di uno spazio di ricerca. Io posso fare un passo, faccio tutti i passi possibili, smonto, disfo, rifaccio, tutto, tutto quello che talvolta viene etichettato come backtracking. Quindi, in ogni situazione, io vedo tutte le, le possibili mosse, ne faccio una, modifico il mio stato globale, procedura ricorsiva. Smonto, passo all'eventualità dopo, passo alla, alla cosa dopo. Ed è quello che ab avete, abbiamo visto in tutti i vari esercizi, ad esempio esplorazione, tour del cavaliere, eccetera, erano tutti basati su questa idea di faccio una mossa possibile, ricorsione. Smonto la mossa, faccio la prossima possibile, ricorsione, eccetera. Quando abbiamo introdotto la ricorsione, avevo detto che ci sono delle strutture dati inerentemente ricorsive. E quello a cui stavo pensando erano gli alberi. Per come sono fatti gli alberi? Gli alberi sono, si sposano con la ricorsione. La procedura di visita, se ci pensate, io visito un nodo e poi per tutti i suoi figli chiamo la procedura di visita. Questo è un tipico esempio di procedura ricorsiva in cui non devo fare backtracking, che prima o poi finisce perché so che non ci sono cicli, che so che toccherò ogni nodo una volta sola, perché ho detto che una delle definizioni del, dell'albero è che non è possibile arrivare allo stesso nodo con due percorsi diversi. Quindi per visitare un, un albero basta una procedura semplicissima di questo tipo ricorsiva e questo è il terzo uso della ricorsiva Vabbè, questo è un esempio di, di, di procedura ricorsiva vi rendete conto che posso farlo veramente in 5 righe allora eh, visito il nodo quindi in questo caso stampo il suo contenuto poi per tutti i figli chiamo la visita e vado avanti nell'esempio prima avevo detto faccio qualcosa con il nodo e poi visito i figli però potrei anche dire prima visito i figli e poi faccio qualcosa sul nodo se ci pensate nessuno mi obbliga di eh, fare qualcosa e poi visitare i figli magari posso prima visitare i figli e poi affrontare questo dipende da quello che devo fare fondamentalmente se visitare un nodo, se le operazioni che io devo fare sul nodo dipendono in qualche modo dallo stato dei miei figli, io posso fare un qualcosa di questo tipo, per cui prima visito, visito, visito, poi la ricorsione torna indietro e quando io devo valutare il nodo corrente, a quel punto tutti i figli del nodo corrente sono già stati valutati e quindi io posso mettere insieme tutti i dati del, del, del mio nodo. In informatica c'è una, una, una parte eh, significativa che un certo numero di lavori sono stati fatti occupandosi dei cosiddetti alberi binari. Allora, alberi binari, informatica, bit, byte, non c'entra molto, non, binario in un altro senso. Binario, in questo senso, vuol dire che un albero è binario se ogni nodo ha al più due nodi, due figli quindi la rappresentazione binaria e i numeri binari non c'entrano direttamente, io ho un albero in cui ogni nodo può avere 0, 1 o 2 figli. Non solo. Avendo due soli figli io posso dire figlio destro e figlio sinistro. In qualche modo i due figli sono ordinati cosa che non era precedentemente non sono sicuro che ci abbiate fatto caso ma in tutte le cose che vi ho fatto vedere prima in realtà non stavo assumendo nessun ordine speciale nei vari figli anche nel diagramma delle classi tutto sommato vabbè, è comodo mettere i figli in ordine alfabetico ma se non fossero in ordine alfabetico e fossero secondo qualche altro ordine non mi cambierebbe nulla quindi nella struttura dell'albero tutti i figli sono uguali. Negli alberi binari io ho il concetto di figlio sinistro e figlio destro. Iniziamo a vedere subito che esistono alberi binari belli e alberi binari che puzzano. Gli alberi binari belli sono quelli che non hanno buchi dentro fondamentalmente e gli alberi binari brutti sono quelli che hanno dei grossi buchi dentro. Ci sono una serie di eh, definizioni formali, alberi bilanciati, perfettamente bilanciati, e più o meno diversi libri di testo riportano definizioni sottilmente incompatibili, ma il concetto fondamentale, la cosa importante è che pieno, bello, buchi, brutto. E gli algoritmi che funzionano sugli alberi binari, se hanno un albero pieno, funzionano bene. Ricordate che se io ho mille nodi in un albero binario pieno, quanto è alto il mio albero binario a spagna? fate un esempio più piccolo ma mille nodi quasi completamente pieno quanto, quanti livelli ha? se il mio albero è binario a ogni livello, il numero di, per ogni livello il numero dei nodi sarà 10 volte quello sopra, la metà di quello sopra, come sarà? Il doppio, perfetto, quindi io raddoppio i miei nodi ad ogni livello, quindi in qualche modo il numero dei nodi è più o meno legato a 2 alla numero di livelli, il che vuol dire che il numero dei livelli è più o meno con tutti i dettagli che posso cambiare in qualche modo legato al logaritmo in base 2 dei miei nodi e quindi se io ho 1024 nodi in un albero che è quasi pieno avrò a spanne una decina di livelli 2 alla 10 e 1024 molto a spanne perché possono esserci più buchi non buchi perché in realtà io sto contando soltanto però a occhio se l'albero binario è ben fatto il numero dei livelli è, segue cresce con il logaritmo in base 2 tutti i logaritmi crescono allo stesso modo quindi cresce con il logaritmo del numero di nodi. ok altra definizione che ci porta che è interessante albero binario completo allora un albero binario è completo se ha tutti i nodi che può avere tranne qualcuno mancante sull'ultimo livello e non solo mancante sull'ultimo livello ma mancante sulla destra dell'ultimo livello allora questo albero, binario, questo albero binario è completo tutto pieno tranne dei nodi in fondo qual è il vantaggio di eh, qual è la bellezza degli alberi binari completi immaginate di numerare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 eccetera eccetera tutti gli elementi del mio albero bene, se io numero tutti gli elementi del mio albero io posso rappresentare il mio albero dentro un vettore e se lo rappresento dentro un vettore io ho il, le relazioni molto molto semplici perché se un numero è pari è il figlio sinistro se un numero è dispari è il figlio destro qual è il padre di un nodo ma prendo il nodo lo divido per 2 il padre di 8 è 4 il padre di 4 è 2 il padre di 2 è 1 il padre di 10 è 5 il padre di 5 è 2 divido per 2 divisione fra interi e chi sono i figli di un nodo? Beh, io faccio quel nodo, lo moltiplico per 2 e trovo il figlio sinistro, aggiungo 1 e trovo il figlio destro. Quindi chi sono i figli di 6, 12 e 13? Chi sono i figli di 7, 14 e 15? Quindi in qualche modo se io ho un albero, binario quasi, un, al un albero binario completo, io posso rappresentarlo in un array e non ho nessun bisogno di tenere in modo esplicito i link padre, figlio, fratello perché i link ci sono per come io eh, ho costruito e come io sto considerando l'array e quindi io posso rappresentare tutto il mio albero semplicemente in un array e fare tutte le varie operazioni di padre figlio usando l'array perché ho bisogno che sia completo? perché se ci fossero dei grossi buchi in mezzo magari funzionerebbe anche ma avrei bisogno di un array immenso per, per memorizzare un albero di pochi nomi. perché avrei bisogno comunque di un'allocazione nell'array per ogni elemento mancante nel mio albero esempio di tri, di alberi degenerati questo albero è brutto. Il, se vi ricordate quando stavo parlando dell'attraversamento di un albero, vi avevo detto che c'erano due alternative. Visito il nodo, per tutti i figli richiamo la procedura di attraversamento. Oppure per tutti i figli chiamo la procedura e visito il nodo. Nel caso degli alberi binari, in realtà ne ho tre, visto che ho soltanto due figli al massimo, io ho tre possibili attraversamenti. E questi sono particolarmente carini nel caso degli alberi. Carino, si può usare questo? Vabbè. Questi sono particolarmente carini nel caso degli alberi. E vengono chiamati attraversamento in preordine, in ordine e postordine. Allora, preordine. Io visito il nodo e poi chiamo la procedura ricorsivamente sul figlio sinistro-destro. Questo è pre, in, sinistro-visito-destro, post, sinistro-destro-visito. Vediamo se avete capito. Allora... Visita in preordine di questo grafo a partire da 17. Qual è l'ordine con cui vengono fuori i nodi? Allora, io visito 17, quindi 17, ricorsione 41, ricorsione 29, poi ho finito, torno indietro, 6, torno indietro, torno indietro, 9, 81, 40, e ho finito quindi 17, 41, 29 a questo punto torno indietro 6 torno indietro, torno indietro 9, 81, torno indietro 40 e ho finito visita in ordine io vengo chiamato alla visita sul numero 41, io sono sul numero 41, devo stampare qualcosa? No, perché prima devo visitare. Chi è che visito? Il eh, scusate, Sono il 17, devo stampare qualcosa? No, perché prima devo visitare. A chi visito? Il 41, figlio sinistro. Sono sul 41, devo stampare qualcosa? No. Ma devo visitare chi? Il 29. Sono sul 29. Stampo qualcosa? No, visito il figlio sinistro. Chi è il figlio sinistro di 29? Nessuno. Quindi stampo 29, poi visito il figlio destro di 29, che non è nessuno, e ho finito, salgo su e visito il 41. Quindi questo è l'ordine con cui io affronterò i miei nodi. 17, ricorsione 41, ricorsione 29, ricorsione finita, Stampo 29, torno indietro, 41, a questo punto scendo 6, torno indietro, 17, scendo, 81, 9, 40. E la visita in post order, alla fine, sarà questa. Prima visito il 29, poi il 6, poi il 41 e poi il 17. Vi rendete conto che nella visita in post-order, tutte, tutte le volte che io visito un nodo, io ho già visitato tutti i suoi figli. Perché quando io visito il nodo 41, ho già visitato 29, 6. Quando visito il nodo 17, beh, io ho già visitati tutti. Infatti il 17 è l'ultimo. Mentre nella visita in pre-order, io visito il 17 ed è il primo e tutti i suoi figli lo seguono mentre nella visita in order quando io visito un nodo io ho già visitato tutti quelli che gli stanno a sinistra quindi quando va, visito il 17 io tiro una riga giù ho visitato già tutti quelli che stanno a sinistra di 17 perché questa nomenclatura pre-order, in order e post-order? in realtà Ah, vabbè sì, um, c'è un, un, un, un trucco, Lisa ce lo ricorda. Uh, facciamo un, un, un, un, un disegno, tracciamo una riga attorno al nostro albero e vediamo un po' qual è l'ordine con cui tocchiamo i vari nodi. Allora, nella visita in preordine, tutte le volte che lo tocco che gli passo a sinistra, devo stamparlo. Per la visita in order io devo stampare un nodo soltanto quando lo tocco, quando tocco la sua parte bassa e per la visita post order io visito un nodo solo quando tocco il suo lato destro. Questo è il modo più semplice e veloce per fare le visite a mano, Mi immagino di scendere giù e visito il nodo o quando lo tocco alla sinistra, o quando lo tocco da sotto, o quando lo tocco da destra. Infatti questi sono i risultati. Assolutamente banale. Vediamo un po'. Esercizio preordine di questo grafo. Dai, selezionate un volontario e fateglielo dire a voce alta. Usate il trucco di Lisa. Dai, ti vedo volontario. Allora? Aspetta, ripeto la voce alta così registriamo, 42, 15, 27, 48, 9, 86, 12, 5, perfetto, complimenti, un applauso al primo volontario, adesso visita in ordine, il primo volontario ha il diritto di scegliere il secondo volontario, no, non ti esprimi, c'è un secondo volontario? Sì? tanto non vi vedono quando c'è la registrazione non è... ok aspetta aspetta aspetta allora 48 27 ah no perché tu devi toccare in ordine lisa, l'isa dice quando lo tocchi da sotto quindi se tu scendi prima del 48 tocchi il 15 sotto perché tu vai sulla sinistra e poi torni indietro quindi tocchi il 15 da sotto poi tocchi il 48 da sotto il 27 da sotto e il 42 da sotto e dopo? allora Vado avanti, oh, qui tocco il 15, 48, 27, 42, 86, 5, 12, 9, 3, 39. Vediamo se è così. 15, 48, 27, 42, 86, 5, 12, 9, 3, 39. E alla fine l'ultima è la visita in post order ed è quando tocco il lato destro e a quel punto il primo sarà il 47, 27, 15 e poi vado avanti in questo modo. Perché queste cose sono utili da sapere, anche se non ve le chiederemo all'esame, quindi potete tranquillamente dimenticarle alla fine di fra mezz'ora. Eh, queste cose sono interessanti perché tutti conoscono questo grande uomo che è Jan Lukasiewicz, il, il pol logico-matematico polacco, che nel, 42, no, no, nel 24 scusate, si è inventato un sistema diverso per rappresentare le Uh, espressioni e quella che viene chiamata la notazione polacca la not nella notazione polacca noi rappresentiamo prima l'operando e eh, prima l'operatore e poi gli operandi per cui ad esempio 3 che moltiplica 2 più 7 io metto per che è l'operazione che voglio fare per fra chi fra 3 e più 2 7 ovvero sia la... questo è il secondo operando quindi ho un per fra il 3 e il secondo operando è più 2,7 ovvero sia il risultato della somma fra 2 e 7 qual è il vantaggio di questa, di questa notazione? che non ha bisogno di parentesi e che probabilmente è molto simile a quello che noi facciamo nella nostra testa quando noi vediamo 3 per 2 un pezzo del nostro cervello pensa, oh oh, questa è una moltiplicazione. Fra chi? Fra 3 e 2. Quindi è più, do, potrebbe essere più vicina a quello che noi facciamo, facciamo realmente. Il grosso vantaggio è che non ha bisogno di parentesi. Non ha bisogno di parentesi perché io so che, eh, quali sono, diciamo, quanti operandi hanno bisogno i vari operatori. La notazione polacca è stata rovesciata in quella che viene chiamata la notazione polacca inversa, che è la notazione che viene utilizzata da eh, numerose calcolatrici, tipicamente quelle della, della HP. Quindi 3 per 2 più 7 diventa 3, 2, 7 più per... Ovvero sia io metto il 3, il 2 il 7, immaginate di avere una tra il 2 e il 7 li, li accumulo da qualche parte, poi ho un più che lavorerà tra il 2 e il 7, quindi 2 più 7 diventa 9 io butto dentro il 9. A quel punto ho 3, 9 per, il per tira fuori il 3 e il 9 e funziona. La notazione polacca inversa ha il vantaggio di funzionare benissimo con uno stack. Stack sono quelle strutture in cui l'ultimo elemento che ho inserito è anche il primo che tiro fuori. Quindi qual è l'effetto del più? È tirare fuori dallo stack gli ultimi due elementi, fare la somma e ributtarli nello stack. Qual è l'effetto del per? La stessa cosa, tiro fuori gli ultimi due elementi, faccio la moltiplicazione e ributto dentro lo stack. Quindi, notazione polacca, bellissima, nessuna parentesi, simile a quello che facciamo. Notazione polacca inversa, bellissima, nessuna parentesi comodissima per i computer, tant'è vero che macchinette calcolatrici è un tempo un, il coprocessore matematico più potente che, che, che, andava, che andava per la maggiore negli anni 80, credo, che erano, i, beh, che erano questi oggettini qui, e eh, funziona benissimo. Terza alternativa, notazione infissa, brutta, scomoda, servono le parentesi, è quella che usiamo noi. Adesso, immaginate che questa sia un'espressione. Io rappresento la mia espressione con un albero, niente di più... è molto, è molto intuitiva come rappresentazione, rappresentare un'espressione con un albero, binario. Se ci fate caso, la visita in order porta alla rappresentazione in fissa. La visita in pre-order porta... mi porta a scrivere la mia espressione usando la notazione prefissa e la visita in post-order mi porta a rappresentare la mia espressione utilizzando la notazione post-fissa. Quindi se mai vi troverete a dover convertire un'espressione algebrica da notazione in fissa a notazione prefissa o post-fissa, si passa per l'albero e si attraversa l'albero. E il lavoro è banale. Pant, pant, pant, ma voi non dovete implementare assolutamente nulla. C'è un tipo particolare di eh, albero binario che viene chiamato l'albero binario di ricerca, che è un altro concetto interessante. Allora, nell'albero binario di ricerca, tutti gli elementi a sinistra di un nodo sono minori e tutti gli elementi a destra di quel nodo sono maggiori e questa regola vale per ogni nodo. Qui un altro modo per esprimerla. Se io ho un nodo, il mio figlio sinistro è più piccolo di me, il mio figlio destro è più grande di me, il, il sottoalbero che parte, che ha come radice il mio figlio sinistro è a sua volta un BST, il sottoalbero che ha come radice, il figlio di destra è un BST allora strutture di questo tipo sono incredibilmente utili e comode, sono con alcune significative variazioni ma che però non sono concettualmente degli stravolgimenti eh, vengono utilizzate in tutti i database eh, in tutti i database eh, seri se voi prendete MySQL piuttosto che MariaDB, piuttosto che un altro database e dite costruisci un indice su una certa colonna, quello che MySQL fa è costruire una struttura dati internamente che è fondamentalmente è un BST. Non è esattamente un BST, però ricalca l'idea e i principi del BST. E voi vi rendete conto che, non so se avete già avuto questa esperienza, mettendo un indice o togliendo un indice, il tempo di ricerca su, su, su alcune chiavi cambia di ordine di grandezza allora creare un indice molto spesso in un database significa costruire una struttura di appoggio di tipo BST sono più complessi però hanno tre figli molto spesso eccetera, però l'idea è quella di dato un nodo distingo figli destri e figli sinistri e riesco in questo modo a, eh, a lavorare molto velocemente allora, qual è il, il Vai, vediamo un po', questo è un BST? no, risposta esatta perché non ho figlio sinistro e figlio destro che corrispondono questo è un BST? i figli di sinistra sono tutti minori, sì, i figli di destra sono tutti maggiori, sì, i figli di sinistra sono un BST, sì, i figli di destra sono un BST, sì, e quindi sì, è un BST. Questo è un BST? Chi dice sì? Chi dice no? Era un BST. Questo è un BST? Chi dice sì? Chi dice no? Perché no? K, esatto. Il problema è la K. KLM, quindi la K sta a sinistra, dovrebbe stare a sinistra della M. Perfetto. Avete capito? Ah, facciamo un altro esercizio, sempre più complicato. Questo è un BST? Non abbiamo detto come comportarci nel caso di chiavi uguali eh, e questo è il problema. Allora <ride> vale la pena di fermarsi e di, e, di, e di decidere come fare ma tendenzialmente sì, se noi diciamo che a destra è maggiore o uguale, a sinistra è minore, questo è un BST, quindi dobbiamo rilassare il vincolo o sui figli di destra o sui figli di sinistra, è lì a, a vostra discrezione e questo quindi è un BST perché vedete che sulla destra sono sempre più grandi l'idea è che se io tiro giù una retta vedo tutti i nodi più grandi sono a destra, tutti i nodi più piccoli sono a sinistra come faccio a cercare un nodo in un BST? beh, uso questo meccanismo qui parto dalla radice, diciamo che sto cercando il 31 allora parto sulla radice la radice è 31, no, ok, mi è andata male, ma la radice, il 31 è più grande o più piccolo della radice, il 18 più grande, ottimo. Quindi se c'è, c'è sul nodo di destra, c'è sul semialbero, c'è sul, sul sottoalbero di destra. Quindi salto e ripeto il programma di ricerca sul sottoalbero di destra, che ha come radice 35. 31. 31 è uguale a 35? No, accidenti, mi è andata male, è più piccolo, e quindi devo rifare la ricerca sul sottoalbero di sinistra, 22. 31 è uguale a 22? No, mi è andata male, però è più grande, quindi devo fare la ricerca sul sottoalbero di destra. 31, 31 è uguale a 31? Sì, yeah, trovato. Quindi la mia ricerca ha un numero di passi che dipende da cosa? inizia con A, finisce con A, inizia con AL e finisce con ZA, c'è una T in mezzo, l'altezza del mio, il numero di livelli, l'altezza del mio albero, quindi la ricerca, i tempi della ricerca dipendono dall'altezza del mio albero, quindi vi rendete conto che su un BST se è un albero, il BST è un albero binario. Vi ho detto che ci sono gli alberi binari belli e gli alberi binari brutti. Gli alberi binari belli sono quelli che hanno pochi buchi. Pochi buchi vuol dire che l'altezza è so fondamentalmente un pari al logaritmo del numero dei nodi. Il che vuol dire che fare una ricerca all'interno di un albero binario, di un BST, se il BST è fatto bene, avrà una complessità logaritmica. E questa è la ragione per cui si guadagnano diversi ordini di grandezza se io metto una chiave se io costruisco un indice su, sui campi che voglio cercare nel mio database perché le ricerche diventano da complessità lineare a complessità logaritmica e passare da complessità lineare a complessità logaritmica vuol dire avere la risposta subito invece che averla fra 5 minuti allora Regola generale, alberi funzionano se sono belli, quindi funzionano se non hanno grossi buchi, uh, se funzionano complessità logaritmica per la maggior parte delle operazioni, se uso del codice fatto da qualcuno, comprato, preso una libreria, molto spesso gli alberi sono fatti bene e quindi sono tranquillo di questo, sul fatto che la, le complessità siano logaritmiche. Se devo farmi io il mio albero, cosa che vi sconsiglio, ma se dovete farlo voi, prendete un qualche libro di algoritmi e andate a vedere come fare per continuare a tenerlo accettabile come dimensione. Molto spesso, se volete, un, un giudizio che è un po' più quantitativo su albero binario brutto e albero binario bello, diciamo che se l'altezza dell'albero binario è compresa fra il logaritmo del numero dei nodi e due volte il logaritmo del numero dei nodi, il tutto sta ancora funzionando. Certo è veramente una, una regola che dire del pollice eh, fagli un complimento però, tutto sommato, se la mia dimensione, del, se l'altezza dell'albero continua a essere compresa fra logaritmo nodi e due logaritmo nodi, si può fare. Qual è il problema? Che se io prendo un albero binario, bello, compatto, con tutti i nodi, e inizio a cancellare, mi trovo, a un certo punto, a creare dei buchi dentro, e lo trasformo in qualcosa di del genere. Quindi, gli alberi, Uh, che sono dei fratelli degli alberi binari che vengono usati in programmi seri come ad esempio il database, sono delle strutture dati che a ogni inserimento e a ogni cancellazione riescono con degli aggiustamenti locali più o meno a ribilanciarsi e a restare con pochi buchi dentro, con delle operazioni che non sono troppo costose. Ok, questo è quello che ho appena detto. Quindi, prendiamo, facciamo un, un grande riassuntone delle strutture che abbiamo visto finora. Array, lista, hash e bst. Allora, aggiungere un elemento, o grande di uno, quindi istantaneo nell'array, istantaneo nella lista, istantaneo nella hash, nel bst mi porta via del tempo. Perché? fondamentalmente perché inserire un elemento equivale a una ricerca. Io devo andarlo a cercare e poi dove non lo trovo, quello è il punto in cui avrebbe dovuto essere. Quindi devo comunque attraversare il mio albero, immaginate di voler inserire qui il numero 90, cosa devo fare? Quello che farei per cercare 90, poi non lo trovo e allora lo, lo metto come figlio di 86. Quindi l'inserimento è logaritmico. La rimozione vi ricordate array, lista, hash, BST, allora l'array perché ho grande di N più grande di N, che alla fine è sempre grande di N comunque. Ve lo ricordate? Perché io comunque devo scorrere tutto il mio array per togliere un elemento perché scorro un pezzo di array per cercarlo, lo trovo, e scorro il resto dell'array per spostare tutti gli elementi indietro. Quindi cancellare un elemento in un array mi porta via un sacco di tempo. Devo comunque scorrere tutto l'array. Lista. Devo trovarlo. E poi aggiusto i puntatori. Ash. Lo trovo, lo cancello, via. Le hash sono belle. BST lo devo trovare, e poi lo cancello, quindi di nuovo logaritmico. Uh, GET di un certo indice, l'array è o grande di 1 perché? Perché per come sono fatti i computer moderni accedere a una determinata cella sapendo io riesco a calcolare l'indirizzo facendo una moltiplicazione e una somma e poi accedo a quella locazione e quindi è indipendente se sto accedendo alla decima o alla millesima mentre nella lista è un'operazione lineare perché? Perché l'unico modo per accedere al terzo elemento è passare dal primo e dal secondo, e per accedere al settimo è passare dal primo, dal secondo, dal terzo, dal quarto, dal quinto, e dal, dal sesto, eccetera nel hash e nel BST non esiste questo concetto di accesso posizionale set analogo, non esiste il concetto posizionale nel BST aggiungi un elemento a un certo indice di nuovo hash e BST non hanno il concetto di indice stessa cosa per rimuovere mi chiedo se contengono un certo elemento il Nell'array devo andarlo a cercare, nella lista devo andarlo a cercare, nella hash di nuovo, ma la magia della hash è istantanea, da, calcolo la hash, vado a vedere, magari c'è una listina di due o tre elementi, però alla fine lo trovo subito, e nel bst è di nuovo lineare. Qual è l'indice di un elemento? L'operazione non ha senso per hash e bst. Quindi guardiamo le ultime due colonne, hash, bst, qual è, qual è meglio? Da questa, da questa tabellina questa sfida all'ok okay corral delle, delle da, dei nostri dati Qual è meglio, hash o bst? perché usare una hash o perché usare un bst? allora se io guardo queste due colonne mi verrebbe da dire che la hash è meglio D'accordo. C'è un'operazione che non è indicata qui che mi fa la differenza. Qual è? Allora ditemi qual è il risultato della visita in order di questo grafo. in order devo stampare il, devo visitare il nodo quando gli arrivo da sotto quindi qual è il risultato della visita in order di questo dato di questo grafo oh, grafo sempre scusatemi di questo albero qual è il risultato della visita in order di questo albero partiamo da qui Lalalala. meno 2 Quattro, sette, dodici, tredici, giusto, quindici, sedici, diciotto, diciannove, ventidue, trentuno, trentacinque, quaranta, cinquantotto, ottantasette. Fare la visita in order su un BST mi produce i miei dati nell'ordine giusto quindi io ho un meccanismo per avere l'elenco delle mie chiavi ordinate quindi se io volessi sapere dimmi in ordine nell'ordine nell che sto usando quali sono tutte le, tutti i nodi presenti nel mio albero Facendo una visita, se il mio albero è rappresentato come un BST, facendo una visita in order, io ce li ho. Mentre se io volessi sapere l'elenco delle chiavi ordinate di una hash, cosa dovrei fare? Prendo tutte le chiavi, mi metto con calma e le ordino. Quindi tutte le operazioni in cui io mi chiedo, ad esempio, le chiavi comprese fra questa e questa, oppure le chiavi successive di quest'altra, tutti i casi in cui io ho bisogno di un ordinamento, io posso usare il BST, ma non ho nessuna speranza di usare la hash. Se vi ricordate la Java Collection Framework, nella Java Collection Framework io le chiavi della hash le ho come set. E quelle sono le caratteristiche del set che non ha duplicati e che non ha nessun ordine quindi eh, ecco perché MySQL prende la vostra, vostra colonnina su cui voi volete un indice e costruisce quell'indice usando un BST perché così può tirar fuori i dati in qualche modo in ordine il concetto di maggiore di e minore di funziona se io mi chiedo dimmi tutti dimmi tutte le chiavi minori di 40 allora se io ho memorizzato i miei dati come un BST tutte le chiavi minori di 40 non è difficile io cerco 40 e poi mi prendo il sottoalbero di sinistra se le ho in una esce queste sono tutte operazioni o grande di n perché vado chiave per chiave a vedere se è maggiore o minore di 40 quindi in qualche modo il BST è vero che è peggio della hash su tutte, su tutte le operazioni, perché la hash è fondamentalmente costante, come detto, se è fatta bene, mentre il BST è fondamentalmente logaritmico, se è fatto bene. Però nel BST è rimasto in qualche modo questo concetto di ordine, per cui io riesco a lavorare con i dati e tirarli fuori nell'ordine nell corretto. Questo ci porta all'ultimissimo, ultimissimo, credo, argomento teorico, tra virgolette, che ci permette di affrontare la giornata di domani in cui proviamo a scrivere un po' di codice. Allora, le code prioritarie. In realtà le abbiamo già usate, le code prioritarie, ma lì è stato un mio grave errore. Allora, coda prioritaria. Ci mettiamo in coda, ma in modo furbo. Allora, noi abbiamo visto le code FIFO, le code LIFO o stack, abbiamo visto che l'interfaccia coda FIFO e coda LIFO viene eh, implementata da, ad esempio, dalla lista, perché io nel, in una lista io posso mettere i vari elementi, poi li tolgo nello stesso ordine so, in cui sono arrivati, eccetera. In alcuni casi però questo non mi va bene e ho bisogno del concetto di priorità. Allora, tipico esempio, pronto soccorso. I pazienti vengono serviti nell'ordine di gravità, non nell'ordine di arrivo. Se l'ultimo arrivato è uno che sta avendo un infarto, passa davanti a tutti. Quindi io ho bisogno di eh, avere associato a ogni elemento una priorità. E questo tipo di strutture si chiamano eh, HPFO. H F O Highest priority first out. Estraggo l'elemento con la massima priorità. Allora come faccio a realizzare una struttura HPFO? Ma allora eh, usando una lista sarebbe una vera schifezza. Io quando arrivano gli elementi li butto dentro quando devo eh, rimuovere un elemento, vado a cercare l'elemento con priorità massima, quindi un'operazione di complessità lineare, e, e, e poi sposto tutti gli altri. Quindi funziona, ma è una schifezza. Lista ordinata, quindi lista ordinata vuol dire che è una struttura dati che è sempre ordinata. Va bene, tutto sommato, eh, va bene. Qual è il problema della lista ordinata? E questo è un problema concettuale, secondo me è, è, è un esempio interessante, pensando a voi come, come progettisti o comunque come, come persone che devono decidere come organizzare un software. Allora, una lista ordinata. Che caratteristica ha che non mi serve in una coda prioritaria? In una lista ordinata io so chi è il secondo, chi è il terzo, chi è il quarto, chi è il quinto, chi è il decimo, chi è il tredicesimo, ma in una struttura dati tipo coda prioritaria, sapere chi è il quarto non me ne importa nulla, mi serve sapere chi è il primo, tolgo il primo e poi mi serve sapere chi è il primo dei rimanenti, ma io non ho mai interesse a sapere chi è il quarto, io l'unica operazione che faccio è dimmi chi è il primo allora, eh, perché non usare un albero binario? ottimo le code, le code prioritarie sono spesso realizzate utilizzando degli alberi binari che però hanno il problema di poter diventare sbilanciati cioè brutte, brutti, pieni di buchi in ogni caso noi abbiamo la nostra interfaccia collection coda e poi abbiamo la Priority queue. quella è una coda prioritaria realizzata internamente in modo furbo che mi dà, eh, che implementa l'interfaccia coda in modo efficiente. Ed è quello che noi useremo domani. Quindi domani noi andremo a usare una coda prioritaria che quindi implementa l'interfaccia Q che è una collection. Allora, quali sono le caratteristiche della coda prioritaria? Quali sono l'interfaccia Q, eh, l'interfaccia della, della, della coda, Beh, io devo aggiungere un elemento, rimuovere un elemento e prendere un elemento. Eh, esistono in due, in due versioni, la versione add, e remove, che eh, una è funzionante. Sempre, l'altra, diciamo, in qualche modo è già previsto come si comporta se eh, l'elemento in qualche modo eh, non c'è le code sono implementate, vabbè ma anche qui non non, non, eh, non perdiamoci più di, più di tanto eh, alcune, alcune code sono eh, in qualche modo ci permettono di funzionare in, in condizioni diverse ad esempio Uh, se la coda non è piena, uh, l'operazione di prendi un elemento in, blocca il processo fin quando qualcun altro non mette un elemento nella coda. Questo può essere molto comodo per rappresentare degli scenari di tipo produttore-consumatore, cioè il, il, il consumatore che prende un elemento dalla coda, la coda è vuota e il consumatore si ferma. Quando il produttore metterà l'elemento nella coda, il consumatore ripartirà e quindi abbiamo n, n piccoli dettagli di questo tipo ma non anche vista l'ora non li guarderemo eh, la Java Collection Framework ci mette a disposizione delle cose che vengono chiamate deck. le strutture deck sono comode Double Ended Queue deck, più carino, simpatico no? deck, sembra e, e fondamentalmente sono delle code da cui io riesco a mettere e togliere da entrambe le, le riesco a mettere e togliere da entrambe le estremità quindi sono delle strutture estremamente, estremamente potenti per cui io posso mettere da un lato e togliere dall'altro e a questo punto ho una fifo oppure metto e tolgo dallo stesso lato e a questo punto ho una lifo oppure posso fare giochini di questo tipo qui uh, Possono essere thread safe, concorrenti, eccetera. Ma quello che noi guardiamo è la priority queue. Allora, questi sono i tempi della, della priority queue e sono fondamentalmente questi, quelli che noi ci aspetteremmo. Allora, costruirlo non mi porta via tempo, aggiungere un elemento è un'operazione logaritmica perché internamente questa priority queue è un albero, è un albero ben fatto, quindi aggiungere un elemento a un tempo logaritmico, svuotare è istantaneo, eh, prendere un iteratore su tutti gli elementi è istantaneo, element prendere l'elemento minimo, andare a guardare l'elemento minimo è istantaneo, perché l'elemento minimo è sicuramente quello in testa. Se pensate a tutto quello che vi ho, che vi ho detto sul... Uh, perché l'elemento l'elemento minimo è in una, in una posizione nota. In una coda tutti gli elementi... Uh, ok, andare a vedere qual è l'elemento minimo è banale. Andare a togliere l'elemento minimo è di nuovo un'operazione logaritmica perché io devo un po' riaggiustare la coda al suo interno. Allora, com'è com possibile avere queste complessità. È possibile con una struttura che si chiama HIP. Allora un HIP è un albero binario parzialmente ordinato, un albero binario in cui il padre è più piccolo dei figli, unico piccolo, il padre è più piccolo dei figli e questo vale per ogni nodo. Allora, in una struttura di questo tipo, io so che l'elemento più piccolo è il testo. E questa è la ragione per cui andare a prendere l'elemento più piccolo non mi costa nulla, andare a cercare l'elemento più piccolo, perché è sicuramente quello è il testo. Andare a aggiungere un elemento, o a rimuovere un elemento, invece, mi porta via un po' di tempo. Fondamentalmente, se io tolgo l'elemento più piccolo è 10 e lo tolgo ho bisogno di un po' di operazioni per ricostruire un IP che funziona se mi interessa quello che faccio è prendere una foglia, l'ultima 65, andarla a mettere nella posizione in testa e poi farla scivolare verso il basso fin quando non si ferma. quindi quello che succederà io vado a prendere il 65 lo metto, in, lo metto qui Poi lo scambio con il 20, il 20 viene su, poi lo scambio con il 40 e poi lo scambio con il 50. Quindi in qualche modo è come prendo una foglia, la metto in cima e poi blop, blop, blop, la lascio sci scivolare giù fino al suo posto. Con un tempo logaritmico io ho di nuovo BIP. E questo mi permette di avere queste operazioni tutte con tempo logaritmico. Quindi andare ad aggiungere un elemento e andare a rimuovere l'elemento più in alto in una coda prioritaria ha tutto tempo logaritmico. Però vi vedo stancucci e quindi possiamo finire domani.